Tutti Benvenuti in questo nuovo video Oggi ci ritroviamo per un nuovo story time Credo di aver fatto solo un story time Su questo canale, se non mi sbaglio eh, Che riguardava tipo il mio primo coinquilino canadese Che aveva una pistola eh, Se volete andare a vedere come è andata a finire quella storia Beh, ovviamente sono viva eh, potete, Ve lo lascerò magari linkato qua sopra E potete andare a vederlo Oggi invece um... Parlerò della mia prima padrona di casa, la mia folle padrona di casa uh, Vi giuro, non ho mai conosciuto una persona più fastidiosa di quella signora Quindi, prima di tutto, se avete voglia di iscrivervi al mio canale Trovate qua il bottoncino che c'è iscri scritto iscriviti o subscribe Dipende a che lingua avete un po' lo YouTube eh, Cliccate la campanellina perché YouTube è un po' stronzo Come dicono un po' tutti perché eh, nonostante voi siate iscritti al canale Spesso non compaiono i video nella home quindi iniziamo, allora, prima di tutto, allora, io sono arrivata in Canada nel 2000, a fine 2015, a novembre del 2015 e iniziavo l'università eh, gennaio 2016, quindi sono arrivata un po' in largo anticipo perché mi ero un po' presa d'anticipo per fare tutte le mie cose burocratiche e altre cose, insomma, tipo cercare un lavoro, ambientarmi con la lingua, ambientarmi un po' con tutto. Uh, e uh, dopo essersi trasferita da quella prima story time dove il coinquilino era un pazzo, in realtà no, ma vabbè, per, per, per capire il background potete andare a vedere quell'altro video prima di iniziare questo, però se non vi interessa il background comunque potete capire lo stesso questo video. Quindi io mi sono trasferita in questa casa e visto, eravamo proprio in una casa a due piani, bellissima, bellissima, era una casa stupenda, anzi era tipo una casa che era divisa a metà ma era gigante in realtà e quindi avevamo in comune la lavanderia quindi, solitamente, quindi praticamente eravamo 11 in questa casa perché ci trovavamo sempre, parlavamo sempre cenavamo sempre tutti insieme bla bla bla e fin qua tutto bene, bellissimo. La casa era stupenda, avevo una stanza bellissima, tutto era fornito: eh, tipo tutti i mobili, avevamo tutto quanto. Quindi ero contenta perché quando sono arrivata in Canada non volevo cercare un appartamento che era vuoto. Perché, come ho già detto, tipo in vari video, gli appartamenti qua sono quasi tutti vuoti e quindi devi comprarci le tue cose. Ma non ha senso per una persona che è appena arrivata in Canada, che è povera, eh, andare a comprarsi dei mobili. È un po' inutile, soprattutto perché non avevo neanche una macchina. Quindi trasportare quei mobili, insomma. Uh, quindi, cosa è successo? Allora, prima di tutto, um, questa signora era una logoroica pazzesca, pazzesca, cioè una logoroica assurda, parlava sempre e io all'inizio avevo tanti tanti problemi con l'accento del Quebec, non capivo tanto bene, quindi quando lei mi diceva le cose parlava molto molto velocemente, era molto vecchia anche, uh, quindi spesso magari si mangiava pure le parole perché vabbè... Uh, e spesso avevo tante tante difficoltà a capirla e il mio coinquilino, che era quello che conoscevo già dall'appartamento dall prima, perché ci eravamo trasferiti insieme in seguito a quell'episodio, um, ogni tanto rispondeva per me quando lei mi poneva delle domande perché avevo capito che avevo un po' di difficoltà nel capirla. E lei era sempre tipo, ma perché tu rispondi per lei? Lascia parlare, ma faccio sì, capisco, ma tipo io non... Tante, tante cose, tante espressioni non le capisco, mi dispiace. Quindi cioè, mi ci vole un po' per risponderle. Quindi, cioè, se lui rispondeva al mio posto, se conosceva le cose che le mi chiedeva, cioè, era un po' meglio. E già lì, tipo, ehm, lei aveva preso questo mio amico in antipatia pazzesca, infatti ogni tanto veniva e mi diceva: Eh, ma insomma, cioè, lui risponde sempre per te come se fossi una piccola bambina e ah no, va bene. Cioè, insomma, prima di tutto. Ma fatti i cazzi tuoi. Seconda cosa ho detto, No guardi che era solo un suo modo per aiutarmi perché ero in difficoltà. Quindi ho detto, cioè per favore lasciamo stare questi drammi perché non, non voglio parlare male del mio amico perché è stato, un, cioè, è stato il primo amico che ho conosciuto in Canada e onestamente era una bravissima persona. Prima però di, di raccontarvi un po' le altre cose devo spiegarvi che quando eravamo arrivati in questa casa praticamente in cucina... Noi avevamo delle stanze numerate, e già, e già lì tipo io volevo scappare, erano delle stanze numerate, manco fossimo un albergo, e io per esempio avevo la stanza tipo numero 2, ecco, perfetto, e anche in cucina c'erano degli armadi che erano tipo numerati, quindi tipo uh, le tue cose le dovevi mettere a seconda della tua stanza, e già lì ero tipo, boh, vabbè, cioè alla fine stiamo prendendo un affitto noi vorrei, cioè potremmo organizzarci un po' come cazzo ci pare ma vabbè non importa cioè, magari era solo una sua fissa o era solo per aiutarci meglio a organizzarci boh, vabbè niente di strano fino a qua anche i frigo erano, erano due ed erano numerati tipo, quali stanze dovevano stare in quale frigo vabbè uh, poi sul frigo c'era tipo la cosa delle faccende di casa dove lei aveva già scritto chi doveva fare cosa in casa ero già tipo scusa ma potremmo organizzarci noi di nuovo cioè con queste cose e quindi c'era tipo sempre tipo, per esempio stanza 2 spazzatura stanza 3 eh, aspirapolvere, stanza 4 passare il mocio insomma questo genere di cose E eh, io questa cosa l'ho trovata un po' ridicola perché ho detto una volta che tu decidi di vivere in una casa, saranno cazzi tuoi quello che fai in quella casa, eh, se, eh, ti, cioè per organizzarti con le pulizie, ti organizzi con i tuoi coinquilini. Alla fine, non è che eravamo tipo sboldri sporchi, cioè, semplicemente mi sembrava un po' ridicolo che lei decidesse per noi cosa facevamo. Infatti, noi alla fine abbiamo deciso di ignorare quella cosa. E di organizzarci per i cavoli nostri, quindi ogni settimana girare le, le faccende, perché non è giusto che una persona faccia una cosa per sempre, insomma, cioè non era giusto nei confronti di tutti. E quindi già l'avevo detto, vabbè, dai, non importa. Però capite che io ero arrivata in Canada, eh, non capivo niente della mia vita, ero un po' anche stressata, ero anche un po', ehm, cioè non lo so, non, non stavo ancora bene, perché comunque jet lag, stress, arrivi in un paese, sei sola, insomma, e già lì arriva anche queste cose, ero tipo, Gesù Cristo, vabbè, non importa. Eh, quindi, quando abbiamo deciso di comprare delle cose in comune e le lasciavamo. Solo In cucina, sul, uh, sullo spazio comune, insomma, in cucina tipo il caffè, lo zucchero, quelle robe là, insomma, uh, lei spesso, spesso si presentava, cioè veniva a casa nostra senza avvisare, solitamente cioè, se non avete mai vissuto in un affitto eh, il proprietario di casa per qualsiasi motivo voglia venire deve, deve avvisarvi almeno il giorno prima o se proprio deve venire quel giorno deve chiamare assolutamente qualcuno e dire posso venire perché i coinquilini hanno diritto di dire no cioè se per un motivo o per l'altro noi non vogliamo che tu venga se non hai una buona ragione per venire cioè perché devi venire a disturbarci Uh, quindi dopo, dopo un po' di settimane che abbiamo capito che è un, eh, mi hanno detto Perché questi, gli altri coinquilini che vivevano là vivevano già da quattro mesi lì, quindi mi hanno detto un sacco di storie su di lei, dite guarda è pazza parla un botto, noi ci nascondiamo quando lei viene, robe del genere, lei passava ogni inizio del mese a ritirare i soldi perché non voleva, non voleva che gli dessimo assegni o non voleva che li trasferimentessimo i soldi via banca, voleva soldi contanti e già lì mi girava in cazzo perché avevo ancora la mia carta italiana per ritirare i soldi, dovevo far andare due volte perché avevo un limite, un tot di limite al giorno per ritirare, vabbè lasciamo stare già questo quindi lei ogni volta il primo del mese veniva e ritirava i soldi e stava lì a a parlare per ore vi giuro io ogni tanto all'inizio non potevo neanche avere la scusa del vado all'università quindi dovevo stare lì ad ascoltarla anche perché io ero una, sono una persona gentile che non vuole mostrare che tipo sono fastidio e robe del genere quindi ero tipo là così per ore mm -hmm, mm -hmm, interesting mm -hmm. quindi alla fine una volta mi ricordo che si è presentata ah sì! Che in bagno non avevamo spazio per mettere le nostre cose, dovevamo tenere le nostre cose nella nostra stanza, nella fucking nostra stanza. Quindi, una volta mi ricordo che avevo lasciato in bagno la Lufa. Che la Lufa si chiama? Se non mi sbaglio. E lei, sono tornata dall'università e lei me l'aveva messo sulla sulla maniglia della, della mia stanza da letto. E ero tipo, Excuse me, e mi ha addirittura chiamata per dirmi: Guarda, che non puoi mettere le tue cose in bagno, non puoi lasciarle. Le faccio sta prendendo per il culo, cioè nel senso l'avevo lasciata uno perché è bagnata, io non mi porto le cose bagnate in camera mia, due la lufa sta in bagno, fine, a nessuno da, da, da, da fastidio, Infatti, ho chiesto anche ai miei cogniti da fastidio se te lascio questa cosa, ma alla fine ci organizzavamo per lasciare un pochino di cose nel bagno perché c'era comunque lo spazio, ma non così tanto per cinque persone e lei ogni volta veniva, toglieva le nostre cose dal bagno e ce le metteva accanto alla porta della stanza. Vabbè, vabbè, diciamo, già, lì, già lì iniziamo bene Un'altra volta è venuta Eravamo in cucina, io e la mia cucina stavamo bevendo Stavamo facendo colazione Non aveva avvisato come al solito E um, è venuta e tipo arriva in cucina E fa ah, sì, dovevo venire Cercava sempre ogni genere di scusa per venire a controllarci Cioè ogni genere di scusa Perché lei abitava a due case più in là Perché non era attaccata a noi Ogni genere di scusa giusto per venire a controllarci Bene E a una certa vedi il la, la, Tipo il che coso gigante di caffè fa. Eh, non dovete tenere le cose sul... sul um, come si chiama? Tipo sui mobili, dovete tutto mettere nei vostri spazi. Cioè sì, ma questo è caffè è per tutti i coinquilini, questa è una cosa che abbiamo in comune. Sì, sì ma non dovete tenerlo qua. Uh, ma detto, per, perché? Ma perché? Alla fine, cioè, lo mettevamo via, ma poi quando se ne andava lo mettevamo lo sul loro posto. Già lì io stavo sclerando malissimo, perché Thomas, ma come ti permetti prima di tutto di venire... Nella nostra casa, dove praticamente noi ti paghiamo un affitto, non facciamo casino, portiamo rispetto verso tutte le cose, perché comunque eravamo in cinque, ma ti vi giuro quella casa era silenziosa, eravamo tutti studenti, se, se mangiavamo insieme facevamo sempre, le nostre, le, facevamo sempre le nostre, i nostri piatti, aiutavamo sempre in casa, insomma eravamo dei coinquilini meravigliosi, non aveva niente da poter dire. Uh, quindi già lì tipo mi sono girate le palle, vabbè non importa, ho detto ma, ma questa tizia da dove cacchio è uscita fuori? Uh, poi un'altra cosa orribile era che internet da lei non era un wifi, l'unica persona in Canada a non avere wifi aveva una cosa strana sua che doveva tipo programmare sul computer, nel senso dove... Io non me ne intendo in informatica, quindi se qualcuno è informatico poi capisce quello che sto per dire, se lo spiegherò bene, me lo faccia sapere, ma insomma lei metteva una specie di codice Mm, nel, nel, nel vari computer Senza che noi vedessimo una specie di programmazione Così che questo computer avesse internet Ovviamente questo implicava Che internet funzionava so, solo sul computer Non funzionava sul mio cellulare Io avevo due computer all'inizio Perché avevo il computer mio solito E il computer per l'università perché portavo sempre a scuola E lei si è rifiutata di farmi avere internet sul secondo computer Perché ha detto No, no, no, io do internet solo per un, un computer bla bla. E vi dico, eh, pagavamo comunque tanto In questo affitto Eravamo in 5, vi ero una casa sì, meravigliosa. Era tutto nuovo, era tutto offerto. Le stanze erano perfette, erano sempre pulite, avevamo veramente cose bellissime. Ma comunque si, si pagava tanto per queste condizioni: del tipo, non puoi fare questo, non puoi fare quest'altro, non puoi far questo, non puoi far quest non puoi far questo" tutto. Siamo noi che viviamo qua, putta stronza di merda. Vabbè. E quindi eh, io alla fine avevo solo il computer dove avevo internet, alla fine vabbè mi sono, mi sono messa a fare hotspot questo genere di cose per averlo sul telefono, poi una volta che ho avuto il, il numero canadese avevo internet sul telefono, ma mi girava le palle comunque perché quando usi il tuo telefono sei a casa, usi il wifi almeno, quindi vabbè alla fine ho fatto gli hotspot e tutto, però sì, girava un po' le palle un po' a tutti. E poi nel periodo di Natale, non vi dirò, cioè inter internet ha smesso di funzionare uh, Lei ci ha messo tipo 5 giorni prima che venisse a ripararci questo Siamo stati senza internet, proprio 5 giorni ci cioè, stavo sclerando Perché era il periodo di Natale, quindi era aperto e vabbè uh, E quindi vabbè, è già lì, ero tipo, oh mio Dio Ho detto, dove minchia sono capitata? A sto punto preferivo vivere con quello con la pistola, onestamente Un'altra cosa che forse credo sia la cosa più divertente che sia successa è che praticamente lei aveva un tuttofare, era tipo, non so, forse era il suo amante, non lo so, perché lei non era sposata, ma aveva dei figli, ma non era sposata, non so, forse era separata, e aveva questo tuttofare che ogni tanto veniva da noi a ripararci le cose, perché ogni giorno c'era qualcosa di, da riparare, cioè secondo me era solo un modo per controllarci. Una mattina, praticamente una sera, abbiamo fatto una fest un festone pazzesco in casa e... Um, e il mio coinquilino si è ubriacato tantissimo, praticamente la mia stanza era al primo piano vicino alla cucina, la sua stanza era al secondo piano. Il mio coinquilino si era ubriacato tantissimo e... ed è andato a dormire nella mia stanza, cioè non è, non è riuscito a salire eh, ed è andato a dormire nella mia stanza. E quindi praticamente io, vabbè, era ubriaco, io ero e quindi alla fine ci siamo addormentati nella mia stanza insieme. E il giorno dopo ci siamo svegliati: tipo un mal di testa pazzesco. Lui tipo si è svegliato e fa, Oddio, mi dispiace, ti ho occupato. Lei facevo, vabbè, cioè, tranquillo, eravamo tanto priaki, non ho capito niente, niente, niente un cazzo, neanche io. E. Allora diceva adesso vado a fare una doccia perché sto morendo Vabbè perfetto Esce dalla mia stanza e c'era appunto questo tutto fare sulle scale Che stavo riparando le scale, vabbè non so Esce dalla mia stanza così io esco per andare a fare colazione Quindi vabbè eravamo tipo... Lui quando è uscito infatti era tipo in mutande se non mi sbaglio Perché tipo si, si era tolto le, i pantaloni per dormire boh. Io quando sono uscita ero in pigiama Comunque perché io prima di andare a dormire mi sono cambiata E... insomma... Due giorni dopo questa mia, questa mia padrona di casa arriva e mi fa Eh ma ho sentito che adesso, no mi fa, um, insomma come sta andando, faccio eh, tutto bene, mi trovo benissimo, cioè, mi trovo molto bene qui con inquilini, mi piace tanto, insomma non vedo l'ora di cominciare anche l'università e lei mi fa, eh ma ho sentito che hai qualcosa con questo ragazzo. Io la guardo e faccio: sc scusi, fa. Eh, perché il mio tuttofare mi ha detto che è uscito dalla tua stanza un giorno? E io la. Io la. Non sapevo se sì ridere o piangere perché ho detto. Cioè, ho detto. Ho guardato e ho detto: ma prima di tutto, come fai ad avere la faccia tosta di chiedere una cosa del genere a una persona che. cioè, un una persona con la quale hai un rapporto e semplicemente ti pago l'affitto, fine e finisce là e io ero tipo, no, no, no cioè non c'entra niente Semplicemente il giorno prima avevamo fatto un po' di festa Eravamo un po' ubriachi Quindi non è riuscito a salire nella, tua, nella sua stanza E si è addormentata nella mia stanza Cioè, niente di che Mi fa, eh sì, sì, vabbè, vabbè Sono vecchia, ma mica così vecchia Cioè tu, ok Eh, ma come farete? Perché insomma lui tornerà in Francia Perché tutti i miei coinquilini erano francesi E dovevano tornare ad aprile Praticamente in Francia E io sarei dovuta rimanere là da sola, infatti me ne sono andata ovviamente ad aprile quando tutti sono partiti, e io ho detto ma guardi che non abbiamo niente, cioè no, guardi che non, cioè, non è successo niente, non ho niente col mio coinquilino, poi volevo anche dirle ma fate un po' i cazzi tuoi, vabbè. E quindi questa è stata una cosa abbastanza divertente, però cioè me la, mi, fatto, mi sono fatta delle grosse risate, per questo caso l'ho anche raccontata a tutti i miei coinquilini, sono fatte grosse risate, però eh, sì, alla fine diciamo che queste sono proprio le cose main che mi ricordo, ma devo dire che ho fatto una lista un po' di, delle cose peggiori del mondo, perché onestamente... Cioè, Fatemi sapere se voi avete mai vissuto in un appartamento uh, e avete avuto una padrona del casa di casa del genere perché onestamente io non credo di aver mai incontrato una persona peggio di questa e vi giuro quando, quando me ne sono andata e ho cambiato appartamento avevo un, un padrone di casa che onestamente è venuto, ho firmato il contratto, ci siamo parlati due secondi, ci siamo conosciuti mi ha detto quando avete bisogno di aiuto mi chiamate e arrivo fine, fine, non si è mai presentato senza avvisarci Ogni volta che doveva venire per qualcosa ci mandava un'email a tutte quante o ci chiamava. Insomma, perfetto. E, e questa donna, vi giuro, mi rimarrà nel cuore come... cioè, boh, quando penso di aver incontrato delle persone di merda, capisco che in realtà c'è di peggio nella vita, c'è veramente di peggio. Quindi, insomma, io spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se avete se avuto... Se... Fatemi sapere se avete avuto delle esperienze simili, ma vi giuro... Uh... Sono ancora turbata, Anco, anche dopo due anni e mezzo io sono ancora turbata da questa donna, cioè la vedo nei miei incubi. Comunque, noi ci vediamo la prossima volta, ciao!